Grazie Presidente. Dunque, io credo che siamo per, non per la prima volta durante questa consigliatura innanzi a un evento che riguarda i mutui eh, estremamente positivo, perché già nel, nei mesi passati, lo scorso anno, eh, sono stati estinti, se non ricordo male, circa 100 milioni o giù di lì insomma, di, di mutui. Estinguere un mutuo per. Un'amministrazione un vuol dire, eh, soprattutto per i cittadini che la finanziano le loro, con le loro tasse, vuol dire non pagare interessi e poter eh, indirizzare quelle risorse a, eh, ad, altre, ad altre iniziative, in questo caso addirittura un'iniziativa nobile che è quella del trasporto di persone con, eh, diversamente abili. Quindi, sicuramente un, un fatto positivo. Sul discorso che il, il Ministero abbia preso un, diciamo, questa diciamo, decisione di supportare gli enti locali per ciò che riguarda il finanziamento delle parti relative alle penali, credo è indubbiamente un fatto positivo, ma vorrei pure ricordare nel tempo le penalizzazioni che il Governo centrale ha fatto nei confronti degli enti locali a partire dal, da, dal patto di, di stabilità che ha penalizzato anche gli enti eh, virtuosi che non hanno potuto effettuare spese perché diciamo, soffocati dal, eh, dai parametri che sono stati imposti dal governo, oppure diciamo, tutti eh, i trasferimenti eh, che sono venuti a mancare con la eh, soppressione della tassa sulla prima casa, è indubbiamente un fatto, un fatto positivo e condivisibile ma che poi non hanno trovato poi reale riscontro nel, eh, nella restituzione del, eh, degli importi o almeno nel, nel pieno della loro sostanza. Quindi direi che il, eh, il governo con questo el, fa, diciamo, rimedia parzialmente a un atteggiamento nei confronti degli enti locali non proprio, non proprio brillante e vorrei aggiungere in particolare su Roma che Roma è una delle poche capitali mondiali che non... Eh, diciamo, usufruisce di un finanziamento da parte dello Stato centrale degno di questo nome e questo ovviamente penalizza l'amministrazione di una città che vede concentrati sul proprio territorio tutta una serie di iniziative a partire anche dalle legittime proteste di chi viene a rivendicare qui in questa città le decisioni del governo centrale e che ovviamente provocano in termini di eh, impatto sul territorio, sui trasporti sul, eh, sulla sicurezza una serie di, eh, diciamo, di difficoltà che non vengono poi riconosciute a livello di, eh, di governo centrale, per cui ritengo che tutte le volte che il governo centrale eh, il governo dello Stato possa collaborare con un'amministrazione difficile e complessa come quella di questa città sia un fatto positivo ribadisco il fatto che da quando eh, si è insediata questa amministrazione, l'indebitamento complessivamente va scendendo e questo anche per tranquillizzare magari altri enti a livello internazionale che vedono nel prossimo governo un pericolo dove c'è il Movimento 5 Stelle normalmente i debiti vengono meno, non aumentano quindi colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo al prossimo Presidente del Consiglio Grazie.